Parliamo di questo referendum del 20 e del 21 di settembre del 2020, di chi, chi è a favore del no, di gente normale che non vuole ridurre la mh, rappresentanza popolare in Parlamento, la rappresentanza del popolo, no? ci saranno intere regioni che se dovesse vincere il sì a questo referendum verranno spazzate via, non saranno più rappresentate, cioè, diminuiranno da 900 a 600 parlamentari. Chi sono quelli favorevoli a questo referendum? Innanzitutto la P2, dato che era il punto, uno dei punti principali della P2, della loggia massonica di Viciogelli, del piano di rinascita democratica, che guarda caso Conte ha chiamato piano di rinascita il piano per salvare l'Italia, con tutti questi DPCM illegali, perché il governo si autodelega, e delega se stesso, a fare delle norme quando è il Parlamento che delega il governo, quindi totalmente costituzionale, come anche dimostrato da questa sentenza. Ma chi è allora per il sì? La P2 abbiamo detto che il punto principale era ridurre i parlamentari a 450. Il partito fascista di Mussolini, una delle prime leggi che fece quando andò al governo, ridurre a 400 come 5 Stelle, che ridurre a 400 deputati. Ma chi spinge, chi detta la linea, chi mena le danze su, questa, su questo uh, tentare di ridurre la rappresentanza popolare degli dell italiani in Parlamento è il fatto Bilderberg quotidiano. Il fatto Bilderberg quotidiano, perché Bilderberg? Uno allineato con le posizioni del Bilderberg che vuole ridurre i parlamentari, della Goldman Sachs, della Morgan Stanley, eh, della P2, in più il fatto Bilderberg quotidiano, è Bilderberg perché va a braccetto a, a, con Kissinger al Bilderberg, no? l'ultimo Bilderberg è andato il vice direttore del fatto quotidiano, non sommo gaudio del direttore. Questi vanno al Bilderberg a braccetto con un genocida come Kissinger che ha ucciso Salvador Allende, che ha ucciso Aldo Moro. Che hanno ucciso il giudice Emilio Alessandrini, il quale aveva trovato i collegamenti fra il Bilderberg e il Fragile Stato, come testimoniato anche da imposimato che ha letto tutti gli atti del giudice Emilio Alessandrini, no? Guarda caso è ucciso poco dopo che aveva trovato i collegamenti fra il Bilderberg le stragi di Stato. Quindi questa, questi G4 del Fatto Quotidiano vanno a braccetto ai convegni del Bilderberg con, con, con questa gente che è collegata alle stragi di Stato italiano, all'omicidio di Aldo Moro, all'omicidio di Salvatore Allende, alle stragi dei Cileni e ovviamente come la Goldman Sachs, come la Morgan Stanley, come tutte le lobby finanziarie che hanno stappato la bottiglia quando è passata la legge a favore di ridurre il taglio dei parlamentari perché così le lobby possono meglio manipolare meno persone. Quindi vedete voi, io direi che bisogna votare no per andare contro tutti questi poteri forti. Vediamo se il 20 e 21 settembre voterete no.